Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come risolvere questo errore di Fall Guys L'errore 200-001 Come potete vedere il, Uno screen che ho preso da Chrome Riguardo all'account Epic Games Quindi bisogna risolverlo Attraverso il CMD prompt dei comandi E attraverso la connessione Ok, come funziona? Allora quindi oggi proveremo tantissimi metodi finché non sbloccheremo quell'errore poi attraverseremo... cioè supereremo quel grande ostacolo e possiamo così giocare a Fall Guys Allora iniziamo prima ad andare su CMD CMD prompt dei comandi esegui come amministratore In descrizione vi ho lasciato questo comando da aggiungere, quindi inizieremo prima con Net in ip. Reset, copia, faccio Ctrl V e spero tanto. Ok, reimpostazione di richiesta sequenza completata. Ok, e riavviare il computer per completare questa azione. Ok, lo riavviate e poi. Uh, mettete un altro comando che sarebbe ipconfig copia ctrl v ok e poi facciamo exit questo era il primo metodo e speriamo tanto che si è sbloccato Ok, provateci usciamo ok Ora andiamo sulla nostra connessione, impostazioni rete e internet, uh, andiamo su impostazioni di rete avanzate, più opzioni per la scheda di rete, eccola qui, questa, la mia, proprietà, andiamo sul uh, protocollo internet versione TCP IPv4, proprietà, e fate così. Scrivete 8888, basta che andate su Utilizza i seguenti indirizzi server DNS, scrivete 88888844 e fate ok. Va bene? E chiudiamo tutto. Poi fate anche un'altra cosa, disabilitate proprio tutta la connessione, disabilitate, disconnettetela e riabilitate o eseguite anche una diagnosi ok per verificare meglio i risultati ok quindi facciamo chiudi chiudiamo tutto poi come un altro metodo poi un'altra cosa che dobbiamo fare gli ultimi due metodi andiamo su impostazioni rete e internet rete e internet mozione di rete avanzate ripristino della rete fate ripristina e riavviate il pc poi come ultimo metodo andiamo su gestione dispositivi. Andiamo sulla nostra rete, scheda di rete. Eccola qua, proprietà, la nostra scheda di rete. Andiamo sul driver, aggiorna driver, cerca driver oppure cerca automaticamente i driver. Cerche driver aggiornati in Windows Update, verifica disponibilità aggiornamenti. Chiudiamo tutto e vedete se ha funzionato. Ok, con alcuni metodi come questi, io spero tanto che vi sono stato d'aiuto, da spero tanto perché da quando hanno aggiunto questo Fall Guys su Epic Games molti stanno avendo problemi quindi io ragazzi io vi consiglio di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e mi raccomando questi comandi ve li ho lasciati in descrizione quindi basta aggiungerli al CMD basta che lo aprite come amministratore e quindi ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao